pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati quarta domenica del tempo di pasqua la domenica del buon pastore dove la chiesa prega per il dono delle vocazioni Quest'anno meditiamo sui versetti 11-18 dello splendido capitolo 10 di Giovanni. Meditiamo il testo soffermandoci su due punti. Anzitutto contempliamo il buon pastore, il suo modo di essere e agire nei nostri confronti. Quindi, secondo punto, esaminiamoci sul nostro modo di prenderci cura o meno di chi ci è affidato. Andiamo al testo. Gesù dice io sono il buon pastore, meglio sarebbe tradurre io sono il bel pastore, che significa il pastore ideale, il pastore per eccellenza, colui che realizza in pienezza la sua missione, cioè radunare il suo popolo e condurlo alla salvezza. Sullo sfondo abbiamo quanto profetizzato in Ezechiele 34. Il Signore rimproverò le guide religiose del tempo perché, anziché prendersi cura del popolo, lo sfruttavano per i propri interessi. Allora promise che egli stesso avrebbe cercato, radunato e condotto ai quieti pascoli le sue pecorelle. Inoltre avrebbe suscitato un pastore, il Messia, e avrebbe stretto un'alleanza di pace facendo sparire le bestie nocive, cioè sconfiggendo il male. Ecco, in Gesù si compie tutto ciò. Egli, vero uomo e vero Dio, discendente di Davide e figlio dell'Altissimo che vince il male e stipula la nuova ed eterna alleanza. Oltre a questi dati un po' più tecnici, diciamo, cogliamo una splendida sfumatura esistenziale, cioè Gesù è il pastore bello. C'è in lui una bellezza, una perfezione che ci attrae. In cosa consiste? Lo leggiamo subito dopo. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Non pensa a salvare sé, ma a salvare le pecorelle. E la croce è il culmine, l'emblema. Potremmo dire che è quasi sproporzionato. Pensate, un pastore che per salvare e difendere il gregge di pecore si consegna alla morte. In effetti l'amore di Dio è sproporzionato, è smisurato. Dio, l'Onnipotente, l'Altissimo, per amor nostro si fa uomo e si consegna fino alla morte e alla morte di croce. Ecco chi siamo noi per lui, figli amati per i quali vale la pena dare tutto se stesso. Dunque questo pastore ci attira, ci attrae perché ci ama così, in maniera gratuita e smisurata. Quanta distanza da certi modi di intendere Dio e vivere la fede, anzi non vivere la fede, come se ci trovassimo davanti a un esattore delle tasse che sta lì a chiedere compensi per le sue grazie o a un divin assicuratore a cui sfornare prestazioni in cambio di benedizioni. Ma quanta lontananza anche da certi sistemi filosofici o religiosi dove devi conquistare tutto a suon di sforzi, conoscenze, purificazioni, tutto va meritato, tutto va elemosinato, compresi affetto e considerazione, vivendo in modo asfissiante anche la spiritualità, che invece dovrebbe essere liberante. E perché il pastore ci ama così? Tre punti. Anzitutto perché le pecore gli appartengono. Noi siamo cosa sua e nessuno può strapparci dalla sua mano. La mia vita, la tua vita, non è terra di nessuno, ma apparteniamo al Signore che per noi tutto dona e tutto si dona. Secondo punto, perché il pastore conosce le sue pecore. Io conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me, dice Gesù. Terzo punto, Gesù dice conosco le mie pecore, come il Padre conosce me, io conosco il Padre. C'è una intimità profonda che Gesù vive a monte con il Padre del quale accoglie l'amore riversandolo su di noi. L'amore che ha per noi è l'amore che il Padre ha per Lui. Mette a nostra disposizione quell'amore che per primo vive, viene a portarci ciò che Lui per primo sperimenta, mette a nostra disposizione il suo ambiente vitale che è l'amore di Dio, lo Spirito di Dio. E dice ancora, io depongo la mia vita per poi riprenderla, per questo il Padre mi ama e questo mi ha comandato. Potremmo dire in modo semplice, ecco dove il Signore attinge la forza e la capacità di donarsi fino alla fine. Dall'avere un cuore sempre connesso al Padre che in ogni istante vive unito al Padre facendo la sua volontà che è il nostro bene. E questo pastore ci conduce all'unione con Dio e all'unità tra noi, insegnandoci l'arte di amare. Dice infatti, ci sono anche altre pecore che non sono di questo vile, anche loro devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Ecco, Gesù che vuol arrivare a tutti, entrare in intimità con tutti, vuol condurci tutti guidandoci attraverso la sua parola e renderci un solo gregge con un solo pastore. Ci conduce, cioè, all'unione con Dio e all'unità tra di noi. Questo è il nostro pastore. Lasciando che lui si prenda cura di noi, lasciandoci condurre dalla sua parola, diventiamo capaci di fare altrettanto, di amare così tanto. Ora ci chiediamo, e noi nei confronti degli altri, cosa siamo? Pastori o mercenari? Vediamo un po'. Al mercenario, a differenza del buon pastore, le pecore non appartengono, cioè non le ha veramente a cuore, non sente il loro bene come suo proprio. E dunque cosa fa? Quando vede arrivare il lupo, fugge per mettersi in salvo, pensa a salvare sé, a discapito di chi gli è affidato, a differenza del buon pastore che non pensa a salvare sé, ma chi gli è affidato. Chi è dunque il mercenario? In fondo è chi vive per sé, incastrato nella ricerca egoistica del proprio piacere e del proprio tornaconto. Non è entrato nella dimensione adulta della vita propria di chi ama, di chi si sacrifica per dare vita e custodire la vita di chi ha accanto potremmo dire che agiamo con spirito mercenario quando ci disinteressiamo degli altri quando ciò comporta sacrificio e fatica. Lo spirito mercenario può alleggiare in tutti e tutti dobbiamo combatterci. Il danno del vivere da mercenario è duplice, si vive per sé dunque una vita banale e si espongono gli altri al pericolo. Infatti se il gregge è incustodito arriva il lupo e il lupo che fa? rapisce e disperde. Rapisce, ovvero toglie libertà, rende schiavi, lega. È la dinamica del male, del peccato in ogni sua forma e inoltre disperde, disgrega, cioè crea divisione. Ecco l'opera del male, ti imprigiona e ti isola, a differenza di Dio che ti libera e ti mette in relazione con gli altri. Se un sacerdote, ad esempio, vive con spirito mercenario e quindi pensa al suo interesse, al suo tornaconto, alla sua carriera e riduce la sua missione a ufficio, a lavoro, che ne sarà della sua comunità? Se non investe nella formazione dei laici, nel costruire comunità, se non dedica tempo per ascoltare, incontrare, accompagnare le persone che Dio gli affida, cosa regnerà nelle comunità cristiane, nelle parrocchie? Disgregazione, dispersione, mondanità e tanti si smarriranno. Se in una coppia ognuno resta incastrato nella ricerca egoistica di sé, nelle aspettative che ha sull'altro, e pensa ai suoi interessi e non coltiva la relazione, comunicando amore, dedicando attenzioni, andando incontro per soddisfare i bisogni dell'altro, che ne sarà di quella coppia? Si ridurranno sì e no a due ghiaccioli che coabitano nello stesso congelatore, esponendo anche l'altro a serie tentazioni che potranno arrivare in mille modi. Se un genitore vive con spirito mercenario, cioè nonostante i figli continua a pensare a sé, e non si lascia scomodare dai figli, non dedica tempo per stare con loro, per ascoltarli, istruirli, faticando santamente per educarli, che ne sarà del figlio? Che ne sarà di un figlio che non ha regole, che è parcheggiato dalla mattina alla sera davanti al computer o al telefonino senza che nessuno gli abbia insegnato l'utilizzarlo? Che ne è delle persone che abbiamo accanto se ci lasciamo prendere dallo spirito mercenario? In conclusione è bene chiederci, ma perché spesso siamo mercenari? Perché spesso le nostre relazioni sono segnate dalla paura e ci avviciniamo agli altri per interesse o per tornaconto? Il motivo è perché in fondo ci portiamo dentro un vuoto. Ci sentiamo e viviamo da orfani, non da figli. Come se alle spalle non avessimo nessuno. Così partiamo dalle nostre deboli forze, segnati da ferite, ingabbiati nelle dinamiche di do-des: dare per ricevere o di dare se ricevo. E appena questo non accade, abbandoniamo. Peggio ancora perché a volte viviamo da lupi? Perché a volte anziché amare e cercare il vero bene dell'altro imprigiono l'altro? Perché a volte anziché vivere amicizie sane vivo relazioni tossiche legando a me le persone, manipolandole, seminando discordia e zizzania? Senza entrare nel campo delle problematiche psicologiche perché vivo come se fossi l'ombelico del mondo alla disperata ricerca di qualcuno che colmi i miei vuoti senza riuscirci mai. Da cosa parte invece una vita nuova, relazioni nuove, segnate dall'amore vero, da lasciare che Cristo si prenda cura di noi, dallo stare con Lui, dal nutrirci di Lui, dall'interiorizzare la Sua parola per conformarci a Lui, riscoprirci figli amati sempre di nuovo, oggetti di tanta tenerezza, di tanta cura, di tanta premura. Questa domenica riscopriamo chi siamo per il Signore e lasciamo che la sua tenerezza invada i nostri cuori, senza timore di chiederci che relazioni vivo con gli altri, pastore o mercenario, o peggio ancora lupo. Interesse vuol dire essere dentro. Cosa ho dentro il cuore? Cosa ho davvero a cuore? Il mio tornaconto personale? Oppure nel cuore l'intuizione della tenerezza di Dio? E dunque ho a cuore il vero bene dell'altro? Che il buon Dio vi benedica tutti. Pace e bene.